cos'è il mutuo appoggio? È un libro leggendario, moltissimi lo conoscono già, ma per quelli che non lo conoscono possiamo dire che è eh, un, il frutto di un tentativo titanico fatto da Kropotkin di eh, elencare, di studiare, di eh, inventariare tutte le forme possibili eh, avvenute di aiuto reciproco fra gli esseri viventi. Fra gli esseri viventi significa non solo fra gli esseri umani, ma anche eh, fra gli animali, addirittura partendo dai eh, microorganismi. Quindi è una mh, antologia, una rassegna metodica, puntigliosa di tutti i modi in cui gli esseri viventi, e in larga parte gli esseri umani, hanno eh, e possono Uh, cooperare possono aiutarsi a vicenda il, il mutuo appoggio era stato pubblicato nel 1902 eh, a londra e fino ad ora eh, quindi quasi 120 anni dopo eh, in italiano si è potuta leggere solo la bellissima traduzione fatta dal grande camillo berneri che però era stata fatta dalla traduzione in francese pubblicata nel 1906 e quindi dal 1925 a oggi eh, ha sempre circolato, è sempre stata ristampata questa traduzione di una traduzione. Quindi questa è la prima possibilità di leggere il mutuo appoggio in traduzione diretta dall'inglese. Il mutuo appoggio era stato, dicevo, pubblicato nel 1925 Uh, due, ma è stato scritto da Kropotkin dal 1890, fra il 1890 e il 1896 e uscito in una prima stesura a puntate che poi hanno rappresentato le basi dei, degli otto capitoli che lo compongono su una importante rivista inglese che si chiamava 19th Century e che poi appunto, è stato rielaborato, ampliato e pubblicato nel 1902. In questo è un libro paradossale, parossistico, che eh, ricorda un po' quei tentativi di eh, esaurire un campo infinito attraverso una descrizione, attraverso un catalogo, attraverso un inventario che sono stati eh, che piacevano tanto a Georges Perec o, o, o a Borges. Agli animali è dedicata, sono dedicati i primi due capitoli, e poi ci sono i capitoli successivi, in cui con un linguaggio decisamente ottocentesco si studiano i selvaggi, il mutuo appoggio fra i selvaggi il mutuo appoggio fra i barbari due capitoli sul mutuo appoggio nella città medievale che è un periodo che sta particolarmente a cuore a Kropotkin e poi due capitoli che sono il mutuo appoggio tra di noi ai giorni nostri quindi è un libro che parte da un orizzonte biologico scientifico ma poi diventa subito e rimane principalmente un libro sull'etica umana e che solleva e mette di fronte, ancora oggi, alla possibilità sempre esistente di scegliere fra un principio di competizione eh, e un principio di aiuto reciproco. È un libro che è oggi estremamente attuale, forse io penso ancora di più di quando è stato pubblicato, perché a quel tempo diciamo, le istanze di eh, aiuto reciproco, di mutualismo, di fratellanza erano certamente al centro dei eh, valori e dell'azione di grandi settori della società che andavano dal movimento operaio, certo oltre all'ambito eh, anarchico in cui si muoveva Kropotkin, alla sinistra, a estesa fino a settori repubblicani e liberali, a grandi settori del, di ambito, degli ambiti religiosi più svariati. Ecco, diciamo, ciò che rimane di, quelli, di quei filoni eh, oggi è stato in buona parte invece corroso da parole d'ordine come competizione, merito, profitto e successo. Quindi oggi questo libro è, secondo me, ancora più attuale e necessario di quando è stato pubblicato la prima volta e ancor di più in questi giorni difficili in cui dobbiamo tutti inventarci nu nuove forme di aiuto reciproco attivo.